Salve a tutti ragazzi, sono s 4 e oggi siamo in un nuovo video della vanilla Oggi in questo video vi farò vedere i progressi che ho portato avanti nell'ultimo periodo In cui non è che abbia giocato molto ma avevo fatto delle live e poi non avevo mostrato cosa avevo fatto Principalmente avevamo scavato questo buco che non è perfettissimo, cioè è una farm di Enderman non è la farm perfetta però funziona adesso vi spiego cosa bisogna fare ancora innanzitutto qui ho fatto un piano per tutte le cose e un piano sopra per lo spawning allora devo sicuramente notato che eh, ho un'armatura in ferro e questo perché non volevo rompere la mia armatura corrente quindi allora, cosa bisogna fare? Bisogna solo più spawnare il bug dell'ender, non, non mi ricordo come si chiama. Spawna quando lanci un sacco di ender pearl E speriamo spawni in fretta perché non è che abbia tutte queste enderpell. Così poi vi posso far vedere che funziona. Ok, spawnato. La prossima cosa che dobbiamo fare per non farlo despawnare, perché è possibile che spawn che quando andiamo lontano. Cioè, non è possibile e despawn e basta. Bisogna dargli un nome con la targhetta e poi bisogna cercare di catturarlo perché se no lui se ne va a zonzo con il carrello. Ok l'ho fatto entrare, perfetto. E poi distruggiamo questa struttura attorno. Come vedete ora tutti gli Enderman saranno attirati e cadranno lì sotto. Quindi noi scendiamo qua nel buco e poi possiamo andare qui. dove li uccidiamo con calma. Tra l'altro vediamo tutto qua, voglio dimenticato di scavare una strada. Comunque non è una farm efficientissima ma non fa neanche schifo Come vedete riusciamo a produrre Ok sono arrivato a 30 che è quello che volevo Quindi detto questo direi che possiamo tornare a casa Quindi proseguendo nel resto del video volevo provare a trovare eh, l'enchantment di ripristino per gli attrezzi Dato che come vedete non sono messo benissimo E per farlo io mi sono segnato le coordinate di un villaggio e andremo lì quindi tecnicamente basta andare in questa direzione per un po' di tempo e siamo a posto. Quindi ci vediamo lì io faccio un taglio. Allora sono quasi arrivato e come potete vedere ah, sono nel deserto quindi il villaggio è un villaggio del deserto Come potete vedere in questa zona è particolare perché c'è lì un villager out Qui va la foresta di mangrovie Laggiù più o meno c'è il villaggio E da questa parte proseguendo tanto avviciniamoci pure all'outpost Come potete vedere laggiù c'è la piramide del deserto Qua ci sono anche gli alley e c'è un, un villager incastrato dentro ma vabbè non ci facciamo domande Allora questo è, è l'ulta della della piramide del deserto Che non è incredibile ma non si butta via Quindi ecco qua il villaggio come vi avevo detto che era più o meno da questa parte E dopo probabilmente potremo anche provare a fare un write Dato che tanto trovare un libro non è una roba troppo difficile Tra l'altro credo di essermi dimenticato a giro a casa non ci credo Spero di trovare un leggio qui perché altrimenti è un casino Voglio piangere perché mi sono in caso di prendere il leggio E quindi devo costruirmi un attimo qua se non voglio tornare a casa E tanto ci scommetto quello che volete Ma ci, ci avrei messo meno tempo a tornare a casa probabilmente Ma a parte questo se adesso troviamo delle mucche non dovrebbe essere troppo difficile. In ogni caso se sentite che ho la voce un po' strana, un po' altalenante, è perché in questi giorni non sto benissimo. E quindi ho la voce un po' rauca. Ok, ho craftato un leggio e definitivamente sarebbe stato meglio se me ne stavo a casa. Comunque... Anduma avanti che dobbiamo trovare un libro tra poco eh, finisco il video così nonostante sia durato tipo 3 secondi ok ora che siamo arrivati chiamo un villager che è tipo questo qua poi gli si mette un letto anche se non è che sia proprio obbligatorio faccio il buco un po' più grande per avere un po' di spazio e poi si cerca di far diventare canalizzazione. Sono tutti libri che vorrei. Però si fa così finché non si ottiene ripristino. Quindi faccio il taglio finché non lo otterrò. Ok ragazzi ho ottenuto ripristino. Non costa tipo niente. Non so come sia possibile una cosa del genere. Ma a parte questo ho dimenticato i libri a casa. E già così me li potrei prendere un bel po'. Ricordiamoci un attimo. Detto questo Io torno a casa a prendere i libri E poi proviamo a fare un raid Vedere se riesco a ottenere dei prezzi ancora più bassi E da quello poi si punta a ottenere più libri possibili Tanto per quanto ne so Il massimo che fa è di abbassarmelo Di Yu o di Smeraldi Però magari riesco ad abbassarlo ancora di più Ah Ecco tra l'altro ho trovato un corno di capra Quando sono andato a vedere il Pillager Outpost E quindi l'ho preso ovviamente Allora ragazzi sì, Primo colpo di velluto non mi lamento per niente quindi usciamo e proviamo a fare un raid intanto mi sono salvato questo villager quei villager là sotto mi sono messo ancora dei villager qui che cerco di chiudere un po' di più e gli altri si attaccano ma hanno solo da star chiusi in casa Prichiamo. vediamo se ho altri blocchi ma Purtroppo non, ne ho, non posso neanche aiutarli se volessi E come ho detto gli altri si aggiustano E proviamo a fare un raid Per startare un raid sarà necessario uccidere uno dei pillager con la bandiera dei pillager sulla schiena E a seconda di quanti ne uccidiamo ci dà un livello di raid Io non sono più al momento e forse avrei dovuto prendermi l'armatura la, di diamante quando tornavo a casa ma siccome me ne sono dimenticato faremo il raid di livello 1 appena ne spawna uno con la bandiera che se direi che possiamo ucciderne un po' a caso giusto per farli spawnare ok spawnate ho preso il malaugurio e quindi direi andiamocene pure al villaggio Starterà il ride che cercheremo di far fuori Credo che abbia più o meno 4 stati, Non ne sono sicuro E c'è una pillager beast che so che è molto forte E che tipo mi toglie 8 cuori al momento Dato che siamo in difficile E ho solo un'armatura di ferro stupida E quindi cerchiamo di non farci ammazzare Nel caso rip ma tecnicamente non voglio. Allora l'incursione parte Ok, perfetto, quindi tutto questo raid l'abbiamo fatto per niente perché è scaduto il tempo che è tipo un'ora e cinquanta, credo, 1 un'ora e mezza probabilmente. e il tempo massimo di un raid, non lo so. Il fatto sta che ho registrato per un'ora e mezza e il raid è sparito, probabilmente all'ultimo. Ma il fatto è che non era decisamente per il mio livello, anche se non sono morto è troppo difficile lo faremo probabilmente più avanti adesso vedo cosa riesco a tirare fuori dal video intanto le cose che dovevo fare le ho fatte il ride era un extra che volevo fare intanto se non è morto questo villager perché ci può anche essere questa ma ah, lo sento direi che non è morto io ho finito gli smeraldi intanto 5 non li butto via ok allora se riusciamo ancora un livello, riusciamo a prendere ancora altri tre libri, c'è cioè uno smeraldo E per farlo ci serve del granito, che spero che troviamo Eccolo qua il granito Ok, sono riuscito a farmi dare ancora altri smeraldi Vediamo il tipo, 8. perfetto E dovremmo ancora avere lo spazio per questo Quindi abbiamo preso abbastanza libri direi di tornare a casa in qualche modo e il mio piccone ci lascerà purtroppo non era niente di che però siamo senza piccone vediamo se c'è ancora qualcosa che possiamo recuperare ma ne dubito e detto questo quindi possiamo tornare a casa quindi ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto anche se non abbiamo concluso niente però vabbè abbiamo ottenuto dei libri quindi questo va bene e come ho già detto il video finisce qui spero che vi sia piaciuto se volete lasciate un like, iscrivetevi e ciao!